Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e oggi ci troviamo su Red Dead Redemption 2 online. Allora, quest'oggi, ragazzi, vi faccio vedere un glitch per fare eh, XP o RP, chiamate come cazzo vi pare. Non è un Wallbridge, come ho visto, tanti, già rompono il cazzo con wall Wallbridge, questo è un metodo per eh, ottenere XP o RP dir si voglia con le fibbie però eh, con le fibbie quelle che sono azzerabili tipo questa per esempio io sono in categoria commercio ho questa fibbia qui e in pratica mi mancano un tot di piante per eh, diciamo per ottenere la fibbia come vedete ce ne sono anche altre che ve lo scrive in basso a destra quelle che sono rigiocabili ragazzi sono tutte buone alcune per gli rp diciamo alcune per le pepite insomma dovete vedere voi quelle tutte quelle che sono rigiocabili ragazzi quindi quando avete una missione di queste una missione una fibbia di queste che la state per prendere fate quello che dovete fare io sto facendo dall'erborista però potrebbe essere anche in altri negozi o in altre cose qualunque sia rigiocabile quindi a me mancano un tot eh, rp per arrivare al livello ovviamente e qui ragazzi eh, abbiamo le erbe insomma dobbiamo eh, vendere a questo tizio le nove erbe che ci mancano per ottenere la fibbia eh, quindi dovremo andare a vendere queste erbe per ottenere la fibbia ma allo stesso tempo dovremo eh, non ottenere questa fibbia cioè ottenere gli rp come ricompensa ma eh, far sì che il gioco non registri diciamo eh, come si dice non salvi la fibbia insomma ragazzi no? in maniera da poterla rigiocare come vi ho fatto notare che ci sono alcune che si possono rigiocare ci mettiamo quindi su chiudi applicazione e andiamo a vendere non appena abbiamo venduto l'ultima erba quella che ci serve per ottenere la fibbia andiamo a chiudere l'applicazione chiudiamo immediatamente l'applicazione riavviamo il gioco e automaticamente avremo io in questo caso livellato ragazzi e voi nel, mio, nel vostro caso avrete ottenuto più rp insomma, più xp rispetto a quello che, che eravate allora ragazzi come ho già detto ci sono molti tipi di fibbia io non so se tanti di voi le avranno già ottenute o meno però chi non l'ha ottenute eh, lo può fare ci sono molti tipi di fibie come ho detto che sono eh, rigiocabili molte ricompense che sono rigiocabili e quindi eh, mm, possiamo utilizzare questo bug per eh, poterlo fare in pratica io adesso qui vado a rientrare nell'online ragazzi e vi faccio vedere che diciamo è andato tutto a buon fine vi lascio il video per intero non mi va di stare lì a accelerare o fare cose, tagli e cazzi e mazzi insomma perché sennò subito qualcuno ha qualcosa da dire e come ho già detto non so se qualcuno l'ha portato non so se è un glitch non so un cazzo ragazzi io eh, non so chi me l'ha detto mi ha detto prova a far così io ho provato Funz funzionava l'ho portato giusto per tenervi aggiornati visto che ultimamente non ci sto molto e quindi eh, giocare proprio se ne parla poco quando riesco a portare qualche video lo porto ragazzi quindi cerco sempre di portare qualcosa vi ricordo di dare un'occhiata a tutti i link in descrizione ragazzi perché comunque ci sono dei contest ci sono i link del canale telegram e tantissime altre cosine insomma quindi dateci un'occhiata e vedete un po' voi c'è il link del contest road to 15k che tanto non me ci farete arrivare mai a questi 15k però non me ne fotte una minchia niente ragazzi e torniamo al glitch torniamo al glitch glitch per dirsi voglia glitch allora, adesso io qui vi faccio vedere i progressi, cioè la fibbia in pratica, quindi andate nuovamente in commercio, io stavo facendo quelle del commercio, però come sapete ce ne sono tante e vedete che ancora mi mancano quelle nove erbe da consegnare per, per ricevere la fibbia. quindi a questo punto vi faccio vedere le erbe, ragazzi. Le erbe noi le abbiamo vendute. Quelle che mancavano, abbiamo venduto Poi se ne avevamo qualcun'altra in più, come nel mio caso, eh, buon per voi perché andate a ripetere al volo il passaggio. Insomma, e vedete anche il rango, ragazzi. Io ho livellato. Quindi, se adesso lo rifaccio un'altra volta, mi dovrebbe dare altri. cioè, mi dovrebbe, mi dà altri XP. Insomma, non è che me dovrebbe. E continuatelo a fare fino a che non vi dà xp per trovare le erbe ragazzi eh, venite in questa zona io vengo sempre in questa zona trovo quelle erbe che mi mancano e vado a st. Denis comunque dal dottore e poi per il resto, ragazzi, come ho già detto, fatelo fino a che vi dà eh, xp. Dopodiché, quando vedete che non vi dà più xp con questo metodo, prendete fibbia e fini del detto questo spero che il video vi sia piaciuto un saluto a tutti al prossimo video ciao belli